Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo album che ho fatto con la, la collezione Around the World di, di Stamperia. Ho pensato di fare questo album dedicato un po' alle vacanze appena finite. Ahimè. E, dunque, vi faccio vedere subito l'album. Ho messo questa chiusura con questo spago, così per dare un tocco un po' diverso. E poi ho messo anche delle calamite sulla, sulla fascia di chiusura. Per, per quanto riguarda la decorazione del, della copertina ho utilizzato vari ritagli del, dell'album Around the World, vedete un cuoricino, una chiave e l'ho voluto così arricchire un po' mettendo delle, delle parti di, di, di sacco. L'album è composto da due parti, che, ho, che nel video ho poi chiamato parte A e parte B. Cominciamo dalla parte A, che è fatta in questo modo. Qui ho messo una bustina nella quale si possono mettere delle foto. Questa è anche una fascia dove si può inserire qualcosa. E poi sono andata a creare, vedete, questi, questi spazi che si possono riempire completamente per quanto riguarda invece la seconda parte è formata da queste due ali che si aprono vedete questo è tutto il posto per inserire le foto e poi ho realizzato delle tasche dove ho inserito dei tag ritagliati dall'album anche qui ho fatto una tasca qua ci sono sempre due tag nell'interno ho un'altra tasca qui dove ho messo questi supporti per poter incollare le foto e nella parte centrale un po' più grandi altri posti per le foto in questo caso ho inserito direttamente degli spazi nella parte interna in questo modo vedete così in modo da dover semplicemente così incastrare le foto in questo modo il chiuso tutto il tutto chiuso con una calamita sia Lato A che è nel lato B, così rimane tutto ben fermo. questo è il nostro album e adesso andiamo a vedere come realizzarlo per la nostra copertina abbiamo bisogno di cartoncino spesso un millimetro e mezzo con queste dimensioni Allora, due eh, quadrati 20x20 cm poi abbiamo eh, un pezzo 6x20 cm e due pezzi che sono 2 cm x 20 cm che verranno distribuiti in questo modo. Così, così il supporto di cartoncino che ho utilizzato per ricoprire la copertina ha le dimensioni di 56 x 24. Dimensioni che praticamente vengono fuori eh, tenendo conto di, eh, di mantenere circa due centimetri tutto intorno considerando che poi terrò mezzo centimetro di eh, separazione tra un cartoncino e l'altro quindi 56 x 24 è la dimensione che, che viene fuori adesso vediamo come incollare la copertina ho deciso di procedere in questo modo ho già realizzato in precedenza il lato A e il lato B del, del mio album e mentre eh, vi dirò le dimensioni che, dei cartoncini che ho utilizzato per realizzarle vi farò vedere eh, quali sono le posizioni e come le ho incollate allora per quanto riguarda il lato A del nostro album ho utilizzato sei cartoncini di dimensioni 10x10 sui quali ho fatto un piego su uno dei lati di un centimetro. Questi cartoncini sono praticamente quelli che vedete in questa posizione. Poi ci sono due cartoncini delle dimensioni di 14 x 19,5 sui quali ho fatto un piego sul lato lungo di un centimetro che sono praticamente 1 e 2 sono queste due pagine qua poi abbiamo una striscia delle dimensioni di 21,5 x 5, 5 cm dove ho fatto un piego sul lato corto su tutti e due i lati corti di un centimetro che praticamente è poi piegato così questa fascia che ho posizionato in questa posizione sulla quale ho poi fustellato con una fustella apposta questo motivo e per ultimo abbiamo eh, questo eh, cinghiettino che praticamente è un 10 cm per 3,5 con un piego da un centimetro sul lato corto che è quello che mi permetterà, posizionato in questo modo, di chiudere con una calamita le mie pagine piccoline. Quindi questi sono i pezzi che mi servono per realizzare e questo è il modo in cui io ho incollato e ho realizzato il lato A, che verrà chiuso in questo modo. Per quanto riguarda invece il lato B, questa è la struttura montata. Parto con la spiegazione della parte centrale. Abbiamo 5 cartoncini delle dimensioni di 13 x 14 mm. Con il piego da un centimetro sul lato lungo che servono praticamente per realizzare questa struttura, così, dopodiché vedete sono incollate in questo modo c'è il piego, allora facciamo così, pieghiamo perché qua c'è il mio piego da un centimetro Praticamente incollo il primo pezzo così il secondo pezzo verrà chiaramente incollato subito sotto il primo quindi in questo modo e vado a creare la scala che mi permette poi di avere questa struttura vedete questo è sempre il centimetro del piego così poi ho bisogno di una striscia di dimensioni 10x4 con il piego da un centimetro sul lato corto per realizzare la chiusura e una striscia delle dimensioni di 21,5x5 dove ho fatto i pieghi da un centimetro sui due lati corti per creare questa, questa fascia che ho anche fustellato con una mia fustella sui bordi Ora la prima chiusura è questa allora per realizzare questa chiusura partiamo da, dal, dalla struttura di base questa allora per fare questa ho praticamente utilizzato un foglio delle dimensioni di eh, 19,5 x 20,5 dove sul lato lungo ho realizzato due pieghi uno da un centimetro e uno da mezzo centimetro. Perché? Perché io vado ad incollare con, sulla parte da un centimetro, quindi faccio i pieghi così, Vi spiego, quindi un piego così e il secondo piego sul mezzo centimetro, così. allora in questo modo vedete ho creato uno spessore da mezzo centimetro perché allora la parte da un centimetro mi servirà per incollarla sulla mia struttura invece il mezzo centimetro di spessore che è questo che rimarrà qua praticamente mi servirà una volta chiuso il mio foglio per dare spazio a quello che ho montato sotto per non fare spessore quindi vado a creare questo mezzo centimetro che mi permette di creare lo spazio necessario affinché possano starci le foto all'interno. Dopodiché abbiamo questa tasca che è praticamente un foglio delle dimensioni di ehm, 20x9 dove ho fatto un piego da un centimetro su tre lati e quindi ho fatto questa tasca. Invece per queste due alette, che sono queste, praticamente ho utilizzato due fogli delle dimensioni di 18,5 x 10,5 dove sul lato lungo ho creato anche qui un piego da un centimetro che è quello che mi permette poi di incollarlo e piegarlo in questo modo. L'ultima parte della mia struttura B è questa dove praticamente cosa ho fatto ho ritagliato un cartoncino delle dimensioni di 19,5 x 20,5 dove ho creato sul lato lungo due pieghi da un centimetro questa volta l'ho fatto anche il secondo piego da un centimetro in modo da avere uno spessore vedete, ancora più ampio perché adesso all'interno del mio della mia, task, cioè della, mia, della mia pagina ho una doppia struttura quindi devo dargli, devo dargli lo spazio quindi ho fatto un centimetro per incollare la pagina e un centimetro per dare spessore e per contenere tutto quello che c'è dentro poi abbiamo anche qui una tasca che ha le dimensioni di 20 9 cm eh, dove ho fatto un piego da un centimetro sui tre lati per realizzare la tasca e nell'interno anche qui un'altra tasca, sempre delle dimensioni di 20 x 9 cm, dove ho fatto i pieghi su tre lati per incollarla e per creare anche qui uno spessore per poter inserire dei tag o delle foto, quello che volete. ora queste sono le pagine che ho fatto che incollerò in questo modo e questa sarà la struttura diciamo finale del mio album che verrà poi chiuso in questo modo qua così completata la struttura io già ritagliato tutti i vari pezzi di carta che voglio incollare dall'album dall Around the World di stamperia li ho passati tutti con il solito tampone di stress ink e adesso procediamo con l'andare ad incollare e ad assemblare il nostro album Questo è il risultato finale, il nostro album è finito. Se avete dubbi, domande o volete lasciare semplicemente un commento ne sarò felice. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo non mi resta che come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!